Grazie Presidente, anche meno, la, mh, si tratta di, una, eh, di un emendamento che va a rafforzare un obiettivo operativo già inserito all'interno del documento unico di programmazione e che precisamente riguarda un obiettivo in capo alla Polizia Locale che già appunto eh, prevede la mappatura insomma, delle aree interessate dai fenomeni di ripetuti abbandoni, eh, incontrollati rifiuti, anche per la. Insomma, finalizzato ecco, a una pianificazione della strategia e degli interventi a tutela dell'ambiente, abbiamo diciamo, ulteriormente rafforzato, eh, da un punto di vista anche organizzativo, eh, questo tipo di, di obiettivo, prevedendo appunto, anche eh, un'istituzione di, di un ufficio dedicato, di un'unità operativa appunto, che abbia questa eh, finalità. Quindi è un emendamento che come dire, no, non sostituisce un altro obiettivo, ma lo va a rinforzare, cercando di precisare anche un po quella che l'azione che si sta portando avanti eh, su questo tema grazie